Grazie Presidente, um, giusto per chiarire alcuni punti eh, della, um, dettati dall'opposizione. Dall Intanto per quanto riguarda la mozione presentata dalla destra eh, relativa all'affitto um, all di Via del Tritone, questa mozione non è stata presentata qualche mese fa ma è stata presentata questa settimana ed è stata bocciata perché ne avevamo votata una della maggioranza mesi fa cioè a luglio, che andava già verso questa direzione, cioè già impegnavamo a cercare delle sedi alternative a Via del Tritone, non perché il contratto di Via del Tritone scada nel 2018, perché questo era un errore, un errore scritto nella mozione della destra, non scade nel 2018. Da maggio 2018 in poi l'amministrazione capitolina può dare disdetta e da quel momento ha un anno per lasciare l'immobile. Quindi, chiaramente, noi abbiamo già chiesto mesi fa, perché oggi sarebbe stato tardi chiederlo, abbiamo chiesto mesi fa l'impegno della maggioranza della Giunta ad attivarsi, cosa che stanno facendo. Quindi, insomma... Colleghi, io capisco che il tema di questo Via del per, possa essere per legato però non mi sembra del tutto no, per, per centrato, invito le stesse colleghe insomma no, per, questo per chiarire delle, delle, vabbè, diciamo, dei chiarimenti perché altrimenti si se, passano dei messaggi se che Se possibile chiederei reali. a tutti ecco, di, di chiudere sì, questo e argomento per, e ritornare sul tema del sì, Consiglio. Sì, per quanto riguarda invece la questione degli asili nido effettivamente la, con la Commissione Scuola eh, che è preseduta dalla nostra Presidente Zotta abbiamo fatto una serie serie di incontri sul tema. Ci sono opere a scomputo, appunto asili nido, che non sono stati riconvertiti in tutti questi anni e che effettivamente dovrebbero poi andare a svolgere funzioni diverse rispetto a quel tipo di utilizzo di cui non c'è più, più necessità nel territorio. Però anche qua non è una questione di fare polemica, purtroppo arriviamo un po' tardi su questi temi, proprio perché precedentemente non sono stati affrontati. Noi stiamo cercando di lavorare per recuperare il tempo perduto anche per queste tematiche. Grazie.